grazie al al consigliere al consigliere, sì, consigliere Franco però gentilmente prima che finisce l'orario del lavoro dei dipendenti vorrei farli eh, sì, sì io, una risposta al, al consigliere eh, Ludovici appunto che magari, però prima vorrei precisare una una cosa al a Policarpo Volante al consigliere io No, no so una cosa, lei ha detto che le responsabilità vanno tutte eh, al sindaco, no? sono tutte indirizzate al sindaco in quanto l'assessore cantore non, eh, non sapeva andate eccetera eccetera. Ma lei ha i capelli bianchi, anzi al pizzetto bianco, no? Ma ci vogliamo prendere in giro che l'assessore cantore va a una conferenza di servizi con un'argomentazione così delicata e importante senza che il suo capo, tra virgolette, no non... Non l'ha detto ma non è sottinteso ecco grazie quindi ci siamo capiti ci... Eh, eh. quindi era eh, complice l'assessore Cantore è complice e sapeva esattamente tutto quello che andava a fare ecco, ecco. Alla... quindi grazie grazie non solo per, per questo il... invece il consigliere Ludovici che mi dice e me la franco ma tu stavi nell'amministrazione ero presidente pure della commissione dei lavori pubblici e ha detto come mai non hai fatto nulla io mi sono battuto con tutte le forze affinché veniva rispettato questo documento a firma della Fiamma 2000 prodotto all'amministrazione dove, dove appunto si impegnavano in più c'è la delibera, c'è pure la delibera di giunta che veniva approvata quindi non solo c'è il documento ufficiale della Fiamma 2000 che, che offriva milioni di, di euro di opere e servizi a favore e sconti a favore dei cittadini oltre questo c'è anche la delibera che la giunta l'ha approvata quindi ho, fatto anche, ho presentato anche l'interrogazione e, e appunto rispondendo al consigliere Ludovici caro consigliere Ludovici io eh, mi sono battuto con tutte le forze e le energie per fare queste opere tant'è vero che il campo sportivo di Arzdea Marco Mazzucchi che è stato ristrutturato e la Fiamma 2000 ha speso 450.000 euro No? solo grazie al sottoscritto che sono stato come la goccia cinese sono andato io a controllare i lavori a figa... ah, è inutile che l'elenco hanno rifatto tutte le torri fario nuove impianti di illuminazione spogliatoi tribune eccetera eccetera e, e poi abbiamo fatto l'inaugurazione con tanto di manifesti eccetera tutte le altre opere mi è stato detto dal, dal, dall'allora consiglieri comunali che io non mi dovevo interessare perché io potevo pretendere e e controllare e disporre di un'opera per i cittadini gli altri si devono occupare gli altri consiglieri le opere non sono state fatte dalla cittadinanza ma io presumo che la Fiamma 2000 come ha speso 450.000 euro documentate, documentate per il campo sportivo no? io presumo che la Fiamma 2000 abbia messo a disposizione pari importo per le altre opere e non sono state fatte perfetto grazie, grazie. consigliere Franco consigliere Alquare velocemente se poi il il, il, eh, il Bardi si vuole accomodare qui partiamo dal suo app per farci illustrare quello che è la cosa prego consigliere Alquare sì, grazie presidente cioè a me io rimango, rimango stupito di una cosa no? qui ancora voglio dire è vero che abbiamo appena iniziato eh, questa assise eh, questa assemblea però voglio dire qui ancora c'è qualcuno chi più chi meno che parla di eh, proposte di assemblee cittadine eh, di, di, di, di non so stiamo parlando eh, di, di, di cose poi passate quindi di convenzioni passate ma questo impianto non doveva esistere proprio secondo me perché qui sul lungomare insomma ci siamo cresciuti un po' tutti no? Eh, andiamo al mare più o meno tutti qui ma qui insomma se state siamo trovati un mostro, un mostro in mezzo al mare che non si sapeva che, che cosa stesse facendo eh, chi, eh, a, a nome di chi era venuto eh, e tutta una serie di cose insomma qui ci lavoriamo tutti qua c'è il consigliere Abbate che ha l'attività proprio di fronte a questo gasdotto, La, eh, il consigliere Franco no, voglio dire chissà i, no, i, i turisti che vanno a, a, a dormire dal consigliere Franco la mattina aprono la finestra e si trovano eh, questo, questo mosso davanti ma io parlo di quest'estate e mi dicono pure che in base ai lavori che questi signori vogliono fare nel nostro comune e nel nostro territorio verranno delle navi che sono lunghe e grandi tre volte quelle che sono tre volte quelle che è venuta quest'estate consigliere Franco noi non li vogliamo noi non parliamo di proposte di scambi di strade di campi, cam, campi di calcio i campi di calcio li dobbiamo fare noi li dobbiamo fare noi è meglio avere quattro buche sul territorio e la notte dormire tranquilli questo, questo è questi signori non ci devono stare qui hanno il loro, il loro bello impianto lavorassero con quell'impianto che hanno lì non ci possono mettere una bomba non, posso chiedere, non possono chiederci di mettere una bomba atomica nel comune di Ardia ma credo in nessun comune d'Italia questo è cioè qui vi rendete conto 37.000 metri cubi di, di serbatoi verranno i camion, i camion di tutta di tutto il centro Italia a caricare qui a passare sulle nostre strade perché magari in cambio ce ne faranno una, due, tre, non le vogliamo non le vogliamo no? quindi cammineranno tir, camion piccoli e medi su tutto il nostro territorio no? con, il, con dieci volte la pericolosità che oggi c'è perché purtroppo c'è la pericolos pericolosità che comunque un camion di questi può, può anche esplodere no? Consigliere Giordani dopo ce ne abbiamo dieci facciamo uno ogni 10. non è possibile non ci sono compromessi noi non vogliamo la bomba atomica ad Ardia per nessun motivo al mondo, grazie grazie grazie al consigliere Corelli. allora non è scortesia però i dipendenti comunali i dipendenti comunali dopo devono sì, il Consigliere No, non l'ha porta a nessuno la discussione politica, si sta facendo una. è intervenuto lei tre volte, guardi, ce l'ho qui segnato, eh? tre volte è intervenuto, perciò eh, prego il, il... Bardi, ecco sì, se sì, ci illustra, ma se interviene dopo e non dobbiamo pagare gli straordinari, forse è meglio. I eh, dipendenti, i dipendenti devono staccare. Eh, eh, dai, eh. Ma sì, ma viene proprio uguale. Non posso intervenire dopo la spiegazione, questo è un fatto politico. Hai fatto un debito, hai fatto otti i consiglieri Prego, velocemente, grazie. Cioè ma è anche un'offesa. Ma è un'offesa lei, un'offesa alla è un dignità lei. del consigliere comunale. Io, io mi rendo conto che sto in un altro consiglio comunale, Presidente. Prego dell'argomento, consigliere. Condivido tutto quello che, che dice il consigliere Acquarelli e sono d'accordo ma lo dice il consigliere Acquarelli e sono d'accordo con lui che era assente ma questo consiglio comunale nel 2001, quando io e l'allora consigliere comunale Roviglioni ci incatenammo al porto dell'incastro l'avete votato a maggioranza e eh, allora oggi, oggi, oggi, oggi poi dopo mi rispondi caro Montesi oggi non è che potete venire qui e rigettare la responsabilità a noi, la fiamma 2000 intanto io credo che Bisogna dividere quelle che sono le responsabilità, quello che non fa di bene del territorio e quello che ha fatto fino ad oggi di bene nel territorio, perché comunque c'è un'industria nel territorio, ha dato lavoro ai cittadini di Ardia e la responsabilità di questo Consiglio Comunale non deve essere additata alla, alla Fiamma 2000, ma questo Consiglio Comunale si deve assumere la responsabilità di quello che diceva Luca Franco. E ci deve spiegare per quale motivo il sindaco, l'allora sindaco, e questo di oggi non è andato alla Fiamma 2000 e gli ha detto, cara Fiamma 2000, prima di fare la conferenza di servizi, c'ha ragione che non doveva andare l'assessore, ma non perché non doveva andare l'assessore cantore a rispondere, ma probabilmente doveva andare un altro tecnico che aveva in testa più storia di quello che era la situazione della Fiamma 2000. Ed oggi non è che possiamo venire in consiglio comunale e tutti ci alziamo, no, non la voglio il tubo, è stata votata e la responsabilità non la possiamo dare, ve la dovete assumere, io ho votato contro, ho votato contro, io mi sono incatenato mentre tu ne me sei, sei appoggiato su questa situazione. Hai capito? E fino ad oggi tu sei quello con la chitarra in mano che detta con... la musica Consigliere... e non hai fatto rispettare il patto che la Fiamma 2000 ha fatto con i cittadini. Lo dovevi fare rispettare? No, la parola... Consigliere, no, la parola Consigliere, la fare... Consigliere vada avanti nell'argomento, la parola e nel tema intanto è un fatto di educazione caro Montesi ma va avanti nell'argomento allora non sappiamo di che stiamo parlando il consigliere, consigliere Montesi nessuno deve dare la parola va avanti, avanti nell'argomento allora, e domanda sul tema io credo, eh. io credo che sia un fatto di educazione innanzitutto no. quando, quando ho finito mi rispondi allora il fatto vero di questo consiglio comunale che non si può sentire e lo accetto dal consigliere Acquarelli che era assente, non era consigliere comunale ma le responsabilità di questo consiglio comunale e fino adesso io lo ripeto forte è che non avete fatto rispettare il patto di questa gente, dei cittadini di Ardia che ha preso con la fiamma 2000 ed oggi non è stato fatto rispettare oggi ha ragione Luca Franco che viene qui e ci legge quello che era e noi dobbiamo prendere atto ma non ce l'avevamo mica noi della minoranza l'arma per farlo rispettare. Voi vi siete assunti una responsabilità di guidare un Paese e lo state guidando, non facendo rispettare nessun patto, perché è stato portato anche delle denunce di qualche consigliere di un consigliere comunale della maggioranza, della maggioranza che si chiama Luca Franco, ma soprattutto della minoranza sul, sull'igiene urbana e tra qualche giorno, caro consigliere Montesi mi dirai, tu che stai a fare io sto facendo quello che ho fatto fino adesso, perché se è uscito se è uscito se... da vent'anni ho tentato in tutte le maniere le fermate, ma tu sei talmente veloce che comunque la, il, il territorio lo stai distruggendo allora, se vogliamo entrare nei meriti delle, della discussione, perché non sono io che devo andare, sei tu che sei andato a contrattare per, la, per il gasdotto della Fiamma 2000 e sei tu che dovevi farlo rispettare, oggi non è accettabile, Grazie, oggi non è accettabile in questo Consiglio Comunale che si viene qua e si fa spallucce, allora ci deve essere un'assunzione di responsabilità del Consiglio Comunale, tutto questo dovevi fare. Bene, allora, non sono d'accordo non sono d'accordo sul fatto che tutto va male, io sono uno dei primi oppositori del gasdotto dall'epoca però oggi io ti dico che non è rispettoso nei confronti dell'istituzione, l'ho detto all'inizio perché è vero quello che diceva il capogruppo Ludovici voi ne eravate a conoscenza già dal 2012 di questa conferenza dei servizi adesso che con l'urgenza del Consiglio Comunale, veniamo qua e la discutiamo, sono d'accordissimo, però per quale motivo siete arrivati al novantesimo e per quale motivo veniamo qui tutte le volte e lamentiamo le assenze delle, delle, del campo sportivo, di questo, veniamo qui e voi, voi avevate in mano un contratto con la Fiamma 2000, non lo dovevo mica far rispettare io. Lei è stato Presidente anche di, di varie commissioni e quindi non è che io ho l'arma in mano di andare alla Fiamma 2000 e dire ma cara Fiamma 2000 noi abbiamo fatto un contratto, perché non lo stai rispettando? Siete voi che siete alla guida della città e lo dovete fare. Allora, adesso entra, entrare, entrare, nei meriti, entrare nei meriti della discussione e dire che tutto va male, sono d'accordo? sono d'accordo ma l'assunzione l'assunzione mai il va avanti. il 12 maggio tu eri consigliere dall'8 maggio e eri consigliere da 5 anni prima quindi il problema non è Guarda, eh, caro consigliere Iaco Angeli a, a me fa tenerezza però se questa anzi sta Gabbale. così è proprio per la sua è proprio del suo comportamento, perché non ha il coraggio delle azioni, lei si deve alzare da tale dettagli di quello che stiamo facendo noi perché lei consigliere lei Abbate, gioda, ha lei gioda, caro, caro presidente della commissione ah, Finanze, grazie. lei dovrà far rispettare quello che ha fatto il patto della fiamma 2000 hai capito caro consigliere che lei è consigliere comunale da, dal, dal primo eh. giorno che lo sono diventato io e sei stato sempre la banche banchi e sei stato sempre latitante nei confronti dei cittadini grazie consigliere a grazie prego il il tecnico Barbi vi potere illustrare al Consiglio Comunale cittadini, penso da dove è partito l'Iter perché il SUAP è la partenza del leader di questo percorso, grazie Dò la parola a Armando Barbi eh, consigliere, gentilmente sì, buonasera a tutti allora, in qualità di responsabile del SUAP a noi eh, spiego un attimino le fasi di come siamo venuti a conoscenza perché la Fiamma 2000 ha presentato un'istanza per l'ampliamento nel 2011 al SUAP noi come SUAP in questo caso non è che siamo noi determinanti ma noi abbiamo fatto solo la fase di raccolta di tutti i procedimenti che abbiamo innescato richiesto ai vigili del fuoco alla provincia alla regione, ai ministeri e poi l'abbiamo mandato al Ministero delle Infrastrutture che e lui deputato a eh, indire la conferenza dei servizi affinché venga approvata poi questa cosa. Quindi questa è stata la funzione. Ho sentito dire che non c'è il parere del, dell'urbanistica, c'è, sta qui il parere dell'urbanistica firmato da Pellico, perché dite che non c'è il parere dell'urbanistica? È uno dei pareri che io ho acquisito insieme a tutti gli altri procedimenti quindi quando si dice non c'è bisogna forse ecco, fare un attimino una riunione, vedere tutte le carte e poi magari ridiscutere della cosa però all'epoca il SUAP nel 2011 abbiamo iniziato tutto il procedimento e nel 2012 è stato portato a termine e abbiamo mandato al Ministero delle Infrastrutture la, la cosa perché indicesse la conferenza dei servizi per stabilire se poteva essere fatto o no, però ci sono tutti i pareri, anche quelli della sicurezza e un'altra cosa volevo dire sul fatto della zona agricola, c'è il DM del 1996 che dice che certi tipi di impianti, proprio per la pericolosità e perché si tratta di un'azienda a rischio rilevante, scusate ma io non sono abituato a parlare al microfono, eh, quindi sono, eh, siccome è un'azienda a rischio rilevante, eh, no, no, sto in piedi. E, la prima scelta sul, um, sull'aria è in zona agricola, perché proprio perché è a rischio rilevante non può essere fatto uno stabilimento di questo potenziale in una zona industriale o nel centro abitato. E quindi questa è la cosa. No, no non c'è bisogno, perché io l'ho vissuta e mi sento preso in carica, ecco perché non sono abituato a parlare della cosa però la funzione del SUP è stata questa raccogliere tutte le carte, tutti i permessi di tutti quanti e mandarli al Ministero delle Infrastrutture il quale ha indetto la conferenza dei servizi punto, tutto qua adesso se vogliamo vedere se ci sono tutti i pareri riverifichiamoli. però io non avrei mandato via se non ci fossero stati tutti i pareri eh, necessari affinché, ma anche il Ministero non avrebbe indetto la conferenza dei servizi se No, non ci fossero state tutta la documentazione esatta per poterla indire. Poi il fatto che ci sia andata... Sì. Consigliere Fancone. Grazie. Volevo chiedere... Consigliere, gentilmente. Ho capito tutto. Noi adesso, come Consiglio Comunale, che cosa possiamo fare? Mettiamo conto che noi abbiamo la maggioranza... No, che eh, non, eh, non gradisce o che non dà comunque parere positivo al, all'opera all'ampliamento, noi che cosa possiamo fare cioè, il consiglio comunale ha il potere questo lo chiedo penso al, al, al segretario comunale facente funzioni noi adesso come consiglio comunale abbiamo il potere di eh, non autorizzare o di non far ampliare e la richiesta dello stabilimento è la richiesta della fama 2000? no quindi noi stiamo perdendo tempo stiamo perdendo tempo noi stiamo facendo perdere tempo ai cittadini perché non abbiamo nessun potere se, magari se il segretario mi, mi risponde perché se no non so che stiamo facendo se, se le, il vuole rispondere eh, deve rispondere al segretario il consiglio può esprimere sempre un indirizzo politico che in questo caso andrebbe a smentire quello che diede all'inizio ma essendo state fatte già delle opere e l'autorizzazione essendo stata concessa a monte io posso sempre pensare di poter ampliare il mio stabilimento, laddove questo risponde a tutta la normativa, non vedo perché non ci. può dare degli indirizzi, ma se questi sono non conformi con la normativa, gli indirizzi hanno una, un valore molto limitato, laddove questo è consentito dalla, dalla normativa nazionale. Eh. No, potete esprimere il vostro parere, come è giusto che sia, l'organo di indirizzo politico lo può fare. No, certo. no, azze, eh... Consigliere Giordani ne ha facoltà Prego, consigliere, Grazie. No, mi sembra di capire che comunque in, questo, in questa fase il consiglio comunale non è approbatorio. Cioè, se noi dovessimo decidere di dire no a questo tipo di, di, di, di ampliamento, non conta il parere di, questo, di questa consigliatura. Mi sembra di capire questo. No, non è così cioè, rispetto non... a quello che ha detto il dirigente, il signor Armando Bardi. Mi sembra di capire che se il ministero dei trasporti e altri ministeri hanno comunque eh, avallato il discorso di ampliamento e continua a dire sì, e Romolo dice no, mettiti d'accordo fra di loro. Oh, eh, no. Armando, eh, il, no. il, il, il signor Bardi sta dicendo, sta confermando. No, non c'è da ridere, la cosa è seria qui Primo, ah, non per... No, non c'è da ridere, no, non ce l'ho con lei, Presidente Qualcuno eh. sta ridendo, la cosa è molto seria Cioè noi siamo qui per decidere, sì o no, ad un ampliamento Vorremmo verificare se eh, i requisiti sono a posto, eccetera E poi vogliamo ascoltare il parere dei cittadini Io questo ho detto prima Per vedere se eh, la Fiamma 2000 ha le carte in regola Per vedere quello che può dare la fiamma domina se riceve eh, un vantaggio economico rispetto a questa boa a mare riceverà un, un vantaggio economico perché comunque non avrà mezzi che viaggiano su gomma per portare il gas questo è il concetto, è giusto? è chiaro? A questo punto la fiamma domina se ha dei vantaggi economici qualcosa dovrà dare, dovrà donare alla nostra comunità o no? Eh? Oh, stiamo decidendo questo ma pur... Eh, raggiungendo un accordo con la Fiamma 2000 se la Fiamma, dovesse, se la Fiamma 2000 dovesse dire no non vi, fa, non, non vi vado ad ampliare né le aure per la scuola né il campo sportivo né eh, un servizio urbano eccetera comunque se dovesse dire no che cosa succede? questo consiglio non ha eh, facoltà di dire no nel senso noi votiamo, votiamo contrari e la Fiamma 2000 comunque può eh, realizzare l'ampliamento è la domanda la mia c'è che mi deve rispondere chi è che mi deve rispondere? Allora, ah, a prego. Intervento. Voglio capire il consigliere Giordani, eh, il segretario. Ah. Ma io ritengo suo... che eh, si possa dare una risposta in questi termini. Per quello che riguarda l'attività che è stata autorizzata in precedenza e per l'adempimento degli obblighi che dovevano eh, essere adempiuti da parte della Fiamma 2000, sono gli uffici competenti che avrebbero dovuto fare il proprio dovere nel contestare le eventuali inadempienze e per quanto riguarda il, nuove, la nuova attivazione di altre strutture e l'ampliamento bisognerà verificare se l'impatto ambientale per esempio è, è talmente forte e pesante da impedire l'autorizzazione in, in una zona per esempio che ha una prospettiva balneare turistica che certamente secondo me per esempio l'impatto ambientale su questo è molto pesante e potrebbe essere motivo per questo non è che non, non può esprimere nel proprio indirizzo del Consiglio il Consiglio può dare indirizzo in questo senso dicendo che è prioritario per esempio il discorso della, eh, turi della destinazione turistico eh, ricettiva dell'area eh, balneare e quindi non è opportuno che vi siano dei scarichi di mezzi che abbiano un impatto anche eh, ecologico così pesante Grazie eh, eh, Molto brevemente Presidente, scusi e io insisto perché la lingua batte dove il dente duole i cittadini non sono a conoscenza di questo Consiglio Comunale ma, ma grosso modo ne siamo stati noi a conoscenza due giorni fa quindi si sta svolgendo qui un dibattito molto importante per il futuro della nostra comunità se noi non abbiamo la possibilità al di là di quello che è stato deciso nei precedenti consigli comunali oggi ci siamo seduti qui Probabilmente siamo contrari a questo, a questo tipo di ampliamento, dopo aver ascoltato le voci di tutti i consiglieri comunali e credo che nessuno stesse giocando su questa cosa, cioè voglio dire ci dovremmo poi obbligare a coinvolgere la cittadinanza tutta e scendere in campo con più di 4-5 mila persone per dire no. Cioè, voglio dire, Fiamma 2000 deve chiamare i consiglieri comunali della città di Ardea, che noi siamo responsabili di questa cosa e vedere attraverso anche quei documenti che sono stati fatti circa cinque anni fa, che ne ha in possesso il consigliere Franco, su quelle opere che avrebbe dovuto donare al consiglio comunale di Ardea visto che poi noi se non abbiamo facoltà di dire no se non abbiamo la possibilità di dire no, almeno quello che ha promesso la Fiamma 2000 perché all'improvviso mi sembra di capire che se questi vanno avanti e dicono sì vanno avanti e noi stiamo sempre, sempre quelle opere che aveva già promesso Fiamma 2000 allora noi dobbiamo fare, siamo obbligati a fare sommosse anche se siamo per i ponti non siamo per i muri ma non siamo, non siamo degli imbecilli questo voglio dire siamo obbligati a scendere in campo quindi chi ha rapporti deve farsi promotore di sollevare questo tipo di problema questo è importante addirittura se ben ricordo si diceva che i cittadini di questa comunità avrebbero avuto da Fiamma 2000 anche degli sconti sulle spese di carburante dei veicoli se ben ricordo sono state tante le, le, le, i vantaggi che avrebbe messo all'attenzione Fiamma 2000 eh, sulle, sulle, sulle, sulla cittadinanza tutta nei confronti proprio del cittadino che vive nel territorio, ma se noi continuiamo a parlare, ecco io invito i dirigenti che hanno rapporti con Fiamma 2000 di dire che noi minoranza e credo di coinvolgere anche gran parte della maggioranza se non tutta, scenderemo in campo con la cittadinanza tutta. E in questo periodo direi che è vietato, quindi ho a 20 fa un incontro con le partecipate, coinvolgendo i centri anziani, i centri sociali, la, il Consiglio Comunale di tutto per fare chiarezza, i cittadini per fare chiarezza, per fare chiarezza su questo, su questo, tema, su questo tema, che è molto importante. Grazie al consigliere Giordani, il vice sindaco comitore nella facoltà. Sotto, sotto, okay. Buonasera a tutti quanti, è necessario forse un chiarimento da parte mia, non tanto al Consigliere Franco quanto credo ai cittadini. Sono stata inviata a questa conferenza di servizi e mi sono trovata di fronte ad un nulla osta da parte del Comune di Ardea, quindi di conseguenza non ho dato parere favorevole a che questa, questa, eh, ci fosse appunto questo ampliamento, ho soltanto preso atto di un nulla osta presente da avvocato ho ritenuto opportuno, ho pensato che qualunque mia mossa potesse in qualche modo scatenare altro, allora ho fatto mettere a verbale nel, in questa conferenza di servizi che mi sarebbe piaciuto che la Fiamma 2000 fosse intervenuta al primo consiglio comunale disponibile proprio per dare delle spiegazioni e per, per parlare con i cittadini che, mh, per, per, per dire quali erano eh, il, mh, le opere che volevano fare sul territorio, per dare delle spiegazioni, era l'unica cosa che potevo fare in quell'occasione, in, quel, in quel frangente, l'unica occasione. Per quanto riguarda invece il, il consigliere Franco, lei negli ultimi eh, consigli comunali non è stato presente e quindi io avevo pronte le risposte che lei mi aveva fatto riguardo all'igiene urbana, riguardo all'Idrica. Per iscritto, per iscritto, erano già pronte per iscritto, esatto, esatto. l'unica cosa è che io gliel'ho portato in Consiglio Comunale, ma lei non era presente agli ultimi tre consigli comunali, quindi non ho avuto occasione, ma ho pronte per lei tutte quante le risposte. Eh, ho tutto pronto, ho tutto pronto, guardi. Io ho 30 giorni di tempo per rispondere al Consiglio Comunale, e tenga, pre al tenga presente che eh, se non sbaglio a gennaio consigli comunali non ce ne sono stati, lei ha avuto sin dal primo momento ha avuto qualcosa contro di me, probabilmente perché voleva qualcuno, sponsorizzava qualcun altro al mio posto, quindi a me invece è arrivata questa voce, lei sponsorizzava qualcun altro al mio posto, quindi ha avuto, ha avuto, ha avuto eh, sin dal primo momento ce l'ha avuta me, infatti la sua prima parola è stata la, la, la massacro, la sua, la sua prima parola. Guardi, no politica, io non faccio politica, consigliere Franco, no io non faccio politica, io non faccio politica, assessore, faccio l'avvocato, faccio l'avvocato. Eh, eh, non è capace neanche lei di far politica, Attenzione. va bene. Grazie al, al Vice Sindaco Cantore Marcucci ne ha facoltà Grazie Presidente Io mi scuso con i cittadini ma eh, devo dire delle parole forti Chi se ne frega del Ministero delle Infrastrutture Chi se ne frega del Ministero degli Interni Chi se ne frega delle 13 persone che erano presenti a questa conferenza che è stata fatta al Ministero io lo dico, eh, magari sono il più coinvolto con Abate e Luca Franco perché noi siamo nati lì in quella zona dove purtroppo eh, ci hanno messo di tutto. Ci hanno dato il depuratore, quindi abbiamo un olezzo non indifferente, abbiamo eh, il famoso serpentone delle Salzare, Dulcis in fundo, abbiamo le boe a mare le boe, queste boe hanno un perimetro di 500 metri quadrati dove intorno è vietata qualsiasi attività, navigazione pesca eccetera eccetera calcolando che stanno circa un chilometro dalla riva e 300 metri dalla riva non ci si può navigare 5 più 3 fanno 8 rimane un corridoio di 200 metri quindi precisamente un miglio e otto un miglio e ottocento metri giusto? un miglio e ottocento metri quindi con, uh, mh, con la, a proposito quando è stata fatta la prima pompata per prova c'ero anch'io con la mia barchettina da povero pescatore con la pemaia con la pemaia e guarda caso ci sono state delle uscite, delle fuoriuscite di, eh, di petrolio, se non erro. No, era petrolio, perché è gas liquefatto. E quindi è stato subito interrotto il pompaggio e poi sono stati ripresi dopo un po' i lavori eh, con i sommozzatori, eccetera, eccetera, per rimettere a posto la tubazione. Qui c'è un altro grosso problema il problema è anche quello delle navi che vengono a scaricare perché con le nuove normative tutte tutte le cisterne devono essere messe a norma quelle che sono antecedenti al 1993 non credo che questo sia il nostro caso spero spero che siano più recenti e comunque oggi sono come posso constatare una volta al mese o due volte al mese che vengono a scaricare delle piccole imbarcazioni una ventina, 30 metri le imbarcazioni credo che dopo saranno proprio quelle imbarcazioni che noi vediamo che trasportano il petrolio, il greggio che stazioneranno in quel punto lì per quanto riguarda la monoboa è stata richiesta perché come ho ben capito è come sul modello dei, dei mari del nord quindi quando c'è il mare mosso essendo fluttuante ci si può agganciare tranquillamente eh, la tubazione della cisterna e continuare a pompare ugualmente il petrolio o il gas che sia nelle tubazioni all'inizio quando è stato fatto questo progetto che io non ero consigliere comunale e mi sono associato chiaramente a chi non lo voleva c'era stato promesso che le valvole di sicurezza lungo tutta la condotta sarebbero state posizionate ogni chilometro. Ora ce ne troviamo tre per tutto il tragitto. Quindi in 10 chilometri noi abbiamo tre valvole. Ci possiamo immaginare se un tratto dovesse avere un problema noi per circa 4 chilometri avremmo non so quante persone che hanno questo problema quindi credo per quanto riguarda il piano della sicurezza io non l'ho mai visto sia stato fatto per tutto il paese di Ardea quindi un piano della sicurezza per tutto il paese di Ardea ma per quanto riguarda il forte impatto ambientale come giustamente diceva eh, l'avvocato Cucuzza, Visto che ci siamo prodigati in quell'altra amministrazione a cercare di rifare il restyling del litorale, abbiamo fatto gli abbattimenti, abbiamo cercato di fare i marciapiedi, stiamo cercando di ridare vita al turismo, noi giustamente che facciamo? Ampliamo di non poco queste navi che verranno a pompare il greggio da noi. Quindi, non ce ne può fregare di meno come diceva giustamente l'amico Mauro Giordani di tutti quanti quelli che dicono di sì, io sono d'accordissimo e starò davanti con lui a fare una sommossa popolare, come hanno fatto Ariano Flaminio quando gli volevano imporre tutti quanti di fare la discarica, perché Ariano Flaminio tutti i ministeri avevano detto che la discarica andava posizionata lì, se vi ricordate, ma le amministrazioni non gli hanno fatto fare la discarica e così faremo noi qui questo io posso promettere in prima persona è giusto no, io, a me non interessa oggi stiamo parlando qui che c'era persone che adesso stanno reclamando eccetera eccetera ma ci sono state anche persone che l'hanno accettata quella cosa e si sono fatti la campagna elettorale con i lavori fatti al campo sportivo va bene però oggi reclamiamo perché non è andato bene quindi non lo dovevamo accettare da prima ora quello che abbiamo cerchiamo di tenerlo meglio possibile, per il resto mi dispiace ma per quanto mi riguarda e credo per quanto riguarda tutta l'amministrazione chiaramente non siamo assolutamente favorevoli Grazie Consigliere Marcucci Consigliere Montesina a facoltà Nero certo, me la dai, però parola grazie, buonasera a tutti eh, il mio è solamente un un chiarimento tecnico leggendo il nulla ossa rilasciato dall'ufficio SUAP vedo che elencano una serie di determini di pareri favorevoli eh, corpo nazionale vigili del fuoco tutela delle acque del sottosuolo eh, ambiente igiene ma nel lasciare un, la, un nulla ossa per un poro Cristo che deve aprire una finestra in una zona vincolata aspetta anni e anni e anni e qua quel nulla osta non c'è. Non so come si faccia a lasciare un nulla osta senza quel parere preventivo, non dopo, ambientale. ambientale. Quindi se è stata una dimenticanza sull'atto, ma qui non c'è. Poi ravvedo e mi complimento con la solezia dei nostri uffici, con una cosa così, di come diceva l'avvocato... Eh, dirigente a prima, cioè ci sono cose da vedere, ma con, con sette occhiali, non con un paio che. Quindi se sta verifica può essere fatta, non so. Grazie. Grazie consigliere Montesi Iotti. Grazie Presidente e buonasera ai cittadini, al Vice Sindaco, ai consiglieri comunali, agli assessori. Dipendenti Comunali, Dirigenti e la Stampa. Io eh, mi associo insomma, a quanto detto da, dai colleghi consiglieri, sia della maggioranza che dell'opposizione, è giusto scendere in piazza, è giusto comunque protestare rispetto a un, a un intervento invasivo di questo genere. Però credo che abbiamo ancora degli strumenti giuridici da poter far valere dinanzi alle autorità competenti, e questo per competenza lo chiedo anche al segretario comunale. Chiedo anche al segretario comunale eh, in quanto eh, leggo dagli atti che è stato affisso all'albo pretorio la comunicazione di avvio della procedura. Tale comunicazione prevede eh, che chiunque fosse interessato e in questo caso chi più del Consiglio comunale che rappresenta 45.000 cittadini possa fare delle osservazioni per cui noi credo che sia uno strumento giuridico importante del quale ci possiamo avvalere cioè fare delle osservazioni da inviare al ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dove noi adduciamo tutte le motivazioni che stiamo tirando fuori eh, durante questa, questa giornata che vanno dai, dai pareri che, vol, che vorremmo approfondire, che vanno dalle, dagli indirizzi che sta dando questa amministrazione sullo sviluppo turistico e ricettivo del territorio e quindi penso che questo sia uno strumento importante che non dobbiamo lasciarci e che non dobbiamo eh, comunque sottovalutare quindi chiedo comunque al dirigente se eventualmente sto dicendo una cosa giusta e se possiamo eventualmente produrre degli atti come Consiglio Comunale in rappresentanza dei cittadini che sono contrari a questo tipo di, a questo tipo di intervento invasivo da parte della società inoltre mi chiedo, io credo che rientri anche eh, nel, nei poteri del Consiglio Comunale la possibilità di esprimere un parere visto che comunque c'è anche un, una sorta di, di piano urbanistico di ampliamento e chiedo anche al, al responsabile del SUAP eh, che eh, il dottor Bardi chiedo eh, qui mh, allora è pervenuta questa richiesta di eh, ampliamento, anzi di sostituzione dell'attuale campo boe con una monoboa ovviamente ehm, andando ad implementare eh, le, le, le, le, il gas che arriva eh, presso la, la, la struttura ci sarà sicuramente anche previsto un ampliamento della struttura. Questo ampliamento è stato già autorizzato? Questo ampliamento ha, mh, è, ha, prevede un piano di evacuazione per la città? Perché comunque quella potrebbe essere secondo me una bomba atomica. È previsto un piano, un piano di evacuazione della città? È possibile che il Consiglio Comunale si possa esprimere su questo? su questo ampliamento urbanistico anche della, della società? Grazie. Grazie al consigliere Iotti, Margine a facoltà. Sì, allora per quanto riguarda il fatto del, che sia un'azienda ad alto rischio, è sicuro questo qui che sia ad alto rischio, tant'è vero che... La DM del 96 ci dice che devono nascere questo tipo di attività in zone agricole come mh, attività prevalente in un secondo modo possono nascere in, in attività artigianali o industriali in riferimento alla sicurezza la Fiamma 2000 ha presentato tutti i certificati che sono stati rilasciati dal Ministero e dai Vigili del Fuoco su questo quindi io ho fatto la requisitoria di tutti i pareri e l'ho inviato al Ministero perché competente dal 2012 per questo tipo di strutture così grandi, perché capisco che è grande, è il Ministero delle infrastrutture insieme alla Regione. Non è il, mm, il SUAP nostro, perché è proprio per l'importanza dell'impianto e della cosa. Adesso io ho saputo in questo... Sì, sì, ci sono tutte le certificazioni, eh? c'è il NOF, c'è tutto da parte dei... Poi ho detto, ecco perché io dico forse... Prima di arrivare al Consiglio Comunale bisognava discutere, come dicevano prima, e vedere tutta la documentazione che c'è, giustamente le cose che fate rileva a voi. Ma a me mi risulta adesso, ho saputo in questo momento, che è stata presentata in questi giorni una nuova istanza di ampliamento e, e su quello dice che sia stato convocato la conferenza dei servizi. A me la richiesta presentata è stata nel 2011 al SUAP. Io poi non ho avuto più niente. Eh? No, cioè la richiesta fatta e la fine dell'istruttoria è stata fatta nel 2012 da parte del mio servizio grazie Marvi Gliotti gentilmente per risposta solamente per rispondere dunque il piano eh, di sicurezza che noi abbiamo approvato è il piano del 2011 mentre invece eh, la conferenza dei servizi del maggio 2013 presenta un piano differente dunque, dunque il piano se fosse stato presentato non è stato, appro non è stato comunque approvato o bisogno dal SUAP no, non è che non è che il SUAP approva prego allora eh, ecco a parte che qui vedo la nuova istanza presentata eh, maggio 2013 15 maggio 2013 al ministero, alla regione alla dei di alle autorità. E quindi all'Agenzia delle dogane, quindi è stata inviata, convocazione, riunione, conferenza dei servizi, autorizzazione e ampliamento in data 12 marzo. Anche questa, con istanza presentata il 12 marzo 2013, cioè forse è stata presentata all'urbanistica, all'ambiente, non al servizio SUAP. Ecco, mi confermano che presentato per quindi c'è stato l'ampliamento all'ampliamento non lo so stato presentato, io oh, abbiamo eh, raccolto tutta la documentazione relativamente all'istanza di ampliamento presentata nel 2011 al nostro servizio e per i quali abbiamo acquisito tutti i pareri e li abbiamo inviati al ministero, questa era la nostra funzione e questo abbiamo fatto, tant'è vero che il ministero non ci ha più detto niente insomma perché la competenza in base all'ultima normativa e loro eh, davanti a questi impianti così grandi. Quindi, non, eh, quindi in virtù di questo non lo so. Grazie al eh, responsabile Bardi. Silenzio nel pubblico, grazie. Silenzio nel pubblico, grazie. Quartucci è una facoltà, il Consigliere Quartucci. Buonasera, buonasera cittadini presenti, presenti il Presidente. Agli assessori, al vice sindaco e colleghi consiglieri, al segretario comunale vorrei fare alcune precisazioni e vorrei chiedere una cosa la prima chiedo se esiste un atto di indirizzo politico in merito a un'opera così importante e se vi è un atto di consiglio o di giunta che danno l'indirizzo ad un'opera così importante a quanto mi risulta sembra che non esista quindi se mi permettete un'opera così importante debba avere quantomeno un atto di indirizzo politico e amministrativo L'altra cosa è che io insieme ad altri consiglieri comunali sono stato uno dei favori alla convocazione di questo consiglio comunale. Questa convocazione l'ho ritenuta dolorosa in quanto io da maggio 2012 faccio il consigliere comunale e da un anno ormai sento parlare del nostro mare che è una delle pochissime risorse che offre il nostro territorio. Ancora prima, anche facevo il consigliere comunale, facevo un plauso alla precedente amministrazione per le demolizioni effettuate sul nostro litorale che riqualificavano in maniera importante adesso con questa boa particolare e con numero le numerose di maggior dimensione delle cisterne per lo stoccaggio del gas e con la conseguente presenza stazionale del nostro mare di petroliere con stazza molto importante per lo scarico del gas e con il conseguente antiripieno di autobutti che transitano sul nostro territorio questo, se, per, se mi è permesso, stride moltissimo con l'indirizzo che la nostra amministrazione vuole dare ovvero di incentivare il turismo e le attività turistico-ricettive la presenza di questi navi e dell'ampliamento vanno nella direzione totalmente opposta. Altresì non voglio che io sia uno degli artefici del degrado del nostro bene più prezioso e non voglio che un domani i miei bambini facciano il bagno in un mare che nelle immediate vicinanze abita delle navi grandi come petroliere. Pertanto questi signori possono continuare così come stanno svolgendo il loro lavoro senza alcun ampliamento. Grazie. Grazie al consigliere Quartuccio, consigliere Montesi ne ha facoltà. Grazie Presidente. Sempre rivedendo un attimo l'aspetto tecnico, diceva Bardi, zona agricola, il Ministero prevede ampliamenti, ma io penso che anche se è zona agricola, il Ministero prevede ampliamenti, sempre il Consiglio Comunale deve tornare perché un cambio di destinazione d'uso c'è questo io, io, vabbè. Eh? Eh no, è importante perché se mi dice che in zona agricola posso fare e i distributori, il distributore su lungo posso fare in zona agricola, no. ma non un'industria un o uno stoccaggio di tali dimensioni, penso, no? Questo... Se posso rispondere. Eh, prego, eh, certo. io, eh, questa è una domanda, allora. non è una No, no, no, io non è che.. C è, c è. Allora non è che lo dice Bardi che può essere soggetto a sbagliare o fa, lo dice un DM del 96. E dice che preferibilmente per la costruzione, per gli ampliamenti di questo tipo di stabilimenti, è da scegliere come prima ipotesi, non è che dice obbligatoriamente, come prima ipotesi la zona agricola o rurale, come seconda ipotesi la zona artigianale o industriale. Quindi è la facoltà che gli danno. Questo è, non è che l'ho detto io, perché non. Questa a me non sembra diciamo, un punto di rifornimento stradale, no, sembra è no, no, no, sembrano... no, la depositi. Industriali, industriali questo sopra eh. le 200 tonnellate Diventa, se no sarebbe stata competenza nostra se era un distributore dei carburanti l'avrei gestito io col SUAP ma siccome non si tratta di un distributore di carburanti ma di un'azienda che fornisce sì, sì, servizi e sì. cose di una certa entità sopra le 200 tonnellate di stoccaggio è di eh, competenza del ministero delle infrastrutture della regione Lazio quindi il Ministero viene a Tardea tranquillamente, quindi eh, cioè, questo non è che io penso di essere un gradino sotto al Ministero, io ho fatto dal conto no, no, del Ministero no. che me l'ha ordinato tutta una serie Fatti, di procedimenti e ultimamente i eh. ministeri che sono passati hanno perso cause, impegni ah, sui siti eh, sia di stoccaggio dei materiali da, provenienti da, da, ah, da noi la, come la dipendenti di medicia, dobbiamo sia, mettere in atto... sia sui termovalorizzatori che hanno perso tante, quindi non è il primo caso. Assolutamente, ma io non stai che sto dicendo il contrario. Eh. Io sì. dico io ho operato in base a quello che il Ministero mi ha chiesto e gli accertamenti no, io, che mi ha chiesto mia, di fare. La mia domanda era solo.. Comunque nel tutta la documentazione è stata sì, depositata, ecco, lei ha detto rispetto. che c'è la documentazione, prima non c'era, non mi ha sentito, la documentazione inerente, diciamo, l'attestazione urbanistica, quindi l'ufficio sì. ha, ha proposto il suo parere, però ho visto, io l'ho domandato, non mi ha risposto nessuno, ho visto che manca una cosa importante l'aspetto ambientale c'è anche quello da parte della Ma non provincia è, non è riportato nel suo parere nel suo parere, lei mi parla di vigili del fuoco, mi parla di Ma sanità, quella delle acque credo di serbatoi interrati non c'entra niente lei ha omesso diciamo. Ha omesso non è che io il... ho omesso no, del... ecco, ha omesso, scusa, ha omesso ha commesso un lavoro quindi ha fatto uno scavo uno sbancamento è ricoperto ha modificato no. lo stato del... e eh, come no? cioè questo lo farà quando verrà autorizzato e le serve in preventivo vincolo e un parere ambientale va bene ma questo ce lo potrà dire il dirigente dell'urbanese e allora ma... non si può lasciare un parere ma... guardi l'unica condizione che c'è qui ascoltate il le mie parere... domande l'unica condizione fatte salve le competenze del ministero dello sviluppo economico per il rilascio dell'autorizzazione dell'esercizio non mi si dice che c'è condizione che anche il parere, venga fatto il, eh, il parere del ministero dei beni ambientali, l'arrivo vincolo paesaggistico o quant'altro? Sì. Non è menzionato assolutamente, sono menzionati tutti sopra, meno questo. Ma allora, ma io te lo dico, ah, eh, scusa, beh, io te lo dico perché non, mh, tu tecnicamente non, non sai magari darmi questa risposta, ma nel parere che ti ha dato l'urbanistica, no. Siccome nel parete urbanistica è una cosa che si evidenzia. Ho detto prima, un povero Cristo per l'apertura di una finestra, qui a tardi aspetta due anni, tre anni, questi con due mesi ci hanno un parere. Che ne so io? Cioè, no, no, io... no, lo devi sapere perché sono gli stessi uffici che mettono questi pareri. Eh? Vabbè ma ogni ufficio ha la sua dirigente, io rispondo al mio di dirigente e il mio compito come ma non sua. Ma c'è parere! Eccolo il parere dell'urbanistica. Sì, non mi ha capito. Parere beni ambientali. Su delega ai comuni. Va gestito dall'ufficio. Qui non c'è né menzionato... Il parere dell'urbanistica è di oggi. No, questo è 15 maggio 2012. Ascolta, ascolta... Scusate, quello è un parere richiesto già... da noi all'ufficio. Non è il parere che chiama il ma no, no, no, no, risponde a, volante, a Jotti, eh, io sto leggendo un parere, parere che spera... è stato emanato dal servizio sportello unico attività produttiva Perfetto. il 185 2012 quindi significa che ha fatto una raccolta dei procedimenti della documentazione e de di quant'altro per assolvere a una richiesta nell'elenco che lei fa delle, delle, delle, delle, delle, delle documentazione necessaria, io non vedo che ci siano pareri paesaggistici e ce ne abbiamo. Sì. Allora determina per quanto riguarda la delle acque, del suolo e delle risorse idriche parere favorevole per quanto riguarda il soccorso pubblico e della difesa civile del corpo nazionale dei vigili del fuoco parere favorevole dell'ufficio urbanistico di Arda, Nulla Osta, Roma ASS, cioè quello igienico sanitario, Asle. ASLE parere favorevole direzione regionale dell'Azio e dell'Umbria ufficio dogane, non vedo Ministero e beni ambientali e architettonici che serve, paesaggistico l'ufficio delle dogane fa quello no, non no, no l'ufficio dogane fa tutt'altra cosa eh. Via Sascalo San Lorenzo l'ufficio direzione generale, quindi fa tutt'altra cosa. L'ufficio delle dogane in questo caso ha dato il proprio parere. È un'altra cosa. Noi abbiamo ehm... quello urbanistico per quanto riguarda il vincolo Ascolta, ambientale. Allora, io voglio, non lo so, forse non mi spiego. In questo caso, il SUAP del comune di Ardea ha ricevuto l'istanza no, eh, presentata dalla, dalla Fiamma 2000 e in accordo con il ministero mi ha detto raccogliete tutti i pareri. pareri necessari e me li inviate perché è di competenza nostra tutto il resto penso io io questo ho fatto se il Ministero delle Infrastrutture non riteneva valida la documentazione non poteva indire la conferenza dei servizi quindi significa che quel parere che tu mi stai chiedendo adesso scusa se te do da tu ma non esiste no, perché... eh, vabbè, eh. non esiste no non lo so non è necessario io non è che posso sapere non è che sono tutto posso anche parlare in il tecnico e le dico che esiste Eh, io sai però però va richiesto se è necessario al ministero delle infrastrutture no perché... no, no va richiesta al comune no, di richiedono loro ah, sì. a esenzia su delega legge 59 va richiesto i comuni di appartenenza poi va delega, rimandato in conformità a, alla regione Ma io non so se il ministero poi l'abbia eh? chiesto al nostro ufficio ambiente non c'è no, il Ministero, se si informa Io che indico le mie di conferenze di servizi non le indico se non ho acquisito tutta la documentazione completa. Se il Ministero delle Infrastrutture e la Regione Lazio hanno indetto la conferenza di servizi significa che c'erano acquisiti tutti i pareri. Adesso, cioè, non lo so, bisogna sentire il Ministero. Io ho l'indirizzo della dottoressa e quindi parliamo con la dottoressa del Ministero e vediamo. Volevo ribadirle questo perché io sto leggendo... I documenti che ha qui il mio collega, il mio collega eh, Volante in cui, cui l'ingegner Benito Camardella e quel presenta, che la presenta il 14 maggio 2013 presso il Comune allora. di Ardia sì. la, la possibilità se l'impianto sia soccettabile sarebbe la valutazione dell'impatto ambientale la presenta il perfetto. giorno prima del co della conferenza dei servizi perfetto allora, e me ne allora, nasce in dubbio allora, caro eh, consigliere grazie, Montesi cara... no, caro consigliere Buon andiamo avanti, grazie caro consigliere Montesi, probabilmente di questa domanda prima io l'ho detto, l'istanza del fatta adesso a maggio del 2013 sì. non è stata presentata al SUAP io ho detto prima che l'ultimo rapporto con Fiamma 2000 è stato, quando abbiamo fatto la conclusione di tutta l'istruttoria e con il rilascio del nulla ossa che abbiamo, di tutti i pareri raccolti che abbiamo mandato al Ministero, dopodiché probabilmente la Fiamma 2000 ha presentato... Io, in scusi, questa no, data? Eh, no, me le sta dando delle risposte che non hanno senso su quello che io ho domandato. Vabbè. Io riconosco che gli uffici lavorano bene, sono allerta, chiedono i documenti integrativi, altri documenti, dei più perché non vogliono eh, incorrere in errori e tutto quanto. però se dà un parere su una cosa del genere senza, senza per niente eh, a, diciamo, aggiungere a condizioni che venga eh, diciamo, rilasciato il parere ambientale o, o qual, Ma non sono altro, io no? che lo devo richiedere, Montesi, scusa. Ma no, io non so da colpa a Barti, No, no, no, ma, eh, eh, ma eh, io sto fatto. parlando che c'è un ufficio urbanistica. Perfetto, ha espresso il proprio parere un ah, di eh, di eh, per... Scusate pensiero. Forse eh, c'è anche la tua via... dell'ufficio eh, Nel 2013 eh. probabilmente eh. lo deve ancora dare il parere, no? Nel 2013 io non ne so a conoscenza dell'istanza presentata a maggio del 2013 sì, e quel parere probabilmente forse. manca, hai ragione. Brava, ecco. Ma io la risposta che do io alla domanda che ho fatto, Dai, se non ho il parere va chiesto e chi lascia un'attestazione urbanistica mi dice c'è sta e va richiesto. Alpo, e ok. Infatti, ma non è credo... menzionato da nessuna parte mi viene menzionato solamente il giorno prima della conferenza dei servizi che la società presenta presso il Comune di Arbia la via ci... grazie grazie silenzio del pubblico grazie e se la domanda la voglio rivolgere a Tomei, che in qualità di ufficio tecnico sì. perché io... sì. Scusi, per, per... Ho letto un po' le carte Il SUAP e, e Bardi in questo caso con Passeretti allora. eh, Nell'anno nell 2011 allora, vai, vai, vai, vai. Alla prima domanda hanno presentato il programma SUAP Poi è finito il loro compito Non hanno seguito più la, super... pratica, la pratica Fiamma 2000 No, non avessi idea, è 2011, sì, sì, sì. io L'ultima un'azione del SUAP sulla Fiammila 2000. Ecco, c'è come... Vedo, allora, a chi detto, vedo l'ufficio attività produttive sport, tramite il SUAP, hanno eh, un parere su un'attività di stoccaggio, sappiamo, della, della Fiamma 2000, penso non lo devo spiegare, e, e vedo fra... I tanti pareri richiesti, visto, visto, visto, visto, visto, non collego il parere per quanto riguarda i piccoli ambientali. Su questo tipo di pratica andava chiesto o no?